non c'è l'assegnazione ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh siamo da chi ma che se ne sarà, che fatica che ti chiedo oggi oh, non mi s'operà, ci È importante ribadire che questa azienda ha licenziato l'operaio quando ha preso dallo Stato un sacco di soldi pubblici. E questa è una cosa gravissima, cioè oltre alla gravità dei licenziamenti, questi fanno cassa con soldi della collettività. E questa è una pipista, siamo qui in piazza perché questa è una prova di forza. Se, se verranno restituite al mittente le intenzioni di mettere sulla strada eh, un sacco di persone senza futuro e senza certezze, ma invece metteremo su lastri quei padroni, che sono quelli che profittano da ogni situazione di, di gravità sociale come la pandemia, come tutto è, noi abbiamo vinto questa sfida perché questa è una pipista, se passano qui eh, lo sblocco di licenziamenti come nel domino lo applicano dappertutto.